Ecco cosa succede se uccidi questa tartaruga gigante. Quindi, una volta uccisa questa tartaruga, eh, qui è la posizione esatta dove trovarla. Quindi, adesso la ammazziamo. Adesso parliamo con lui. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ok, ok, ok, dando salto. Ecco che, ecco che l'ammazzo. Bene, mi ha dato un globo. Globo di Miriel e adesso andiamo alla tavola rotonda e la diamo a quei due scheletri quindi abbiamo la stregoneria e qualche incantesimo quindi in tutto ci darà tre incantesimi quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, un breve video su come trovare questo globo e uccidere la Tartaruga, adattare... ecco che cosa vi dà e niente, lasciate like se il video vi è stato utilissimo e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!